Ciao a tutti! Oggi prepareremo la polenta a concia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono fontina, toma, latte, polenta precotta, acqua, olio evo, burro, sale grosso, aglio, salvia e pepe nero. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i formaggi Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Li facciamo fritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamoli da parte. Senza lavare il boccale Mettiamo all'interno del boccale il latte, l'acqua, la polenta, il sale grosso e l'olio. E facciamo cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 3. Adesso inseriamo dal foro del coperchio la spatola e continuiamo a far cuocere la polenta per 4 minuti, 100 gradi. Velocità 3, spatolando ogni tanto. Aggiungiamo adesso i formaggi idratati. E continuiamo la cottura per due minuti, 100 gradi, velocità 3, spatolando sempre di tanto in tanto. Versare in dei piatti da portata. Dopo aver lavato il boccale, mettiamo all'interno del boccale il burro, l'aglio, il pepe, un pizzico di sale e la salvia. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Versare sulla polenta e servire polenta concia. Grazie e alla prossima ricetta!